Ragazze buonasera, voglio condividere con voi un argomento molto importante, struccarsi la sera prima di andare a dormire, è fondamentale, pigrizia, stacchezza, tra qualche ora mi sveglio, lo faccio domani mattina, no? La sera, la notte soprattutto, la pelle assorbe notevolmente e la dobbiamo far respirare, per cui fondotinta, blush, terra, qualsiasi tipo di cosmetico, smog. Non fanno altro che opacizzare ancora di più la pelle, renderla spenta, poco elastica, impura. Poi ci lamentiamo dei brufoletti e vogliamo il miracolo dall'estetista. No, tre minuti bastano, tre. Vi occorre un latte detergente, un tonico, uno struccante occhi. Ragazze, perché il latte detergente non va sugli occhi? Sugli occhi va una soluzione oleosa che rimuove anche il trucco resistente all'acqua e non brucia poi vi occorre un contorno occhi e una crema adatta al vostro tipo di pelle poi vi fate consigliare dalla vostra estetista mi raccomando, fatelo, struccatevi come quando vi lavate i denti deve, deve essere un'abitudine vi lavate i denti e vi struccate io personalmente utilizzo un latte detergente e un tonico per pelli sensibili quelle ehm, pelli che si arrossano facilmente ehm, sono calmanti Delicati sono prodotti cosmeceutici, ovvero contengono il principio attivo maggiore rispetto al cosmetico estetico sono antiallergici senza nickel, parabeni e cortisone e sono prodotti naturali il tonico eccolo qua, ora ve lo faccio vedere amamelis e camomilla è astringente, purificante e sebo normalizzante, ovvero regolarizza le ghiandole sebacee. Ghiandole di sebo. Um, non è alcolico. Ragazze, è importante l'utilizzo del tonico so che in pochissime le, le utilizzate è fondamentale e vi faccio vedere che dopo il latte detergente con un dischetto e un po di tonico se ve lo passate su tutto il viso noterete che non vi siete struccate bene ci sarà sempre un poco di trucco sul dischetto quindi questo funge anche da remover delle piccole particelle di trucco che prima non avevate tolto che erano rimaste sulla veglia poi utilizzo un contorno occhi all'acido ialuronico. eccolo qui perché il tempo passa e è meglio prevenire e ti idrata moltissimo è, è bellissimo perché poi è un acido ialuronico puro e infine la mia, care, la mia crema è questa la crema con per pelle recuperosa sempre alla mamelis e camomilla quella è tutta una linea che la pelle concuperosa, è una pelle che si arrossa i cambiamenti atmosferici questa crema cosa fa? oltre a idratarti e nutrirti ti crea una barriera protettiva quindi è fondamentale metterla la sera perché così ti va a idratare e nutrire la pelle ma soprattutto la mattina di giorno prima del trucco perché ti protegge dai cambiamenti atmosferici. Poi, voi ognuno ha il suo tipo di pelle, voi dovete farvi consigliare dalla vostra estetista, oppure io, se volete, vi posso dare una mano. Un bacio e buona serata.